Ciao, sono l'alizia del futuro. Ragazze, vi devo chiedere stra stra scusa. Stavo editando adesso il video e ho visto che non ho acceso una luce. Quindi per tutto il video sarà non solo abbastanza buio, ma anche con delle ombre assurde. L'ho proprio dimenticata. Ho acceso quella da una parte e non quella dall'altra. Mi dispiace. Però tanto il video non, non vi faccio vedere swatch o altra, ma è un video divertente. Quindi spero che lo apprezzate lo stesso. Torno a editare. Ciao. ciao benvenuti a un nuovo video ebbene sì sono tornate le buste sorpresa di tiger queste sono quelle più piccole e ho voluto prenderle sono bellissime da aprire e poi era tantissimo che da tiger non non c'erano le buste sorpresa quindi oggi le apriamo insieme allora possiamo scegliere di partire da quella più leggera o quella più pesante da quale partiamo? Partiamo da quella, quella mia di qua, ok, allora è ancora chiusa, è bella pesante e adesso andiamo ad aprirla. Sto distruggendo la confezione, la sto proprio distruggendo, ecco diciamo che normalmente le vedevo aperte chiuse con le graffette, chiuse con la loro colla posso dire che è davvero una super colla prima voi poi io ok e adesso facciamo così e guardiamo un prodotto per volta adesso la metto la metto qui così pesco allora vado da questo perché ehm, era nello blu e immagino di sapere cos'è esatto queste sono le carte da origami ed è che sono di varie fantasie, sì, io ce le ho già, le fantasie sono queste, io ce le ho già, sempre trovate in una box, e, e quindi queste le do mia mamma direttamente, penso, penso che le servano, se non le servono le uso io, non c'è problema. Allora, poi andiamo avanti, una cosa piccina, uh, qui cade tutto, ok, cos'è? Costruisci, Build Italiano? Costruisci il tuo animale? No, vabbè, nella pallina, no, ci fermiamo subito. È chiusa con lo scotch, bella, per la pallina. E poi che animale costruisco? facciamo subito sembra sapete quelle che c'erano le sorpresine kinder ecco uguale anche perché c'è l'animaletto con gli occhietti e adesso lo facciamo su qualche pezzo in teoria dovrei ricordarmi come si fa dai tempi delle sorpresine kinder però non è detto ehm, mm, dunque non deve essere difficile ma io lo sto rendendo difficile allora, se l'animale è fatto così, vorrà dire che l'altro pezzo deve essere fatto così. Allora, sei ore dopo, sì, ci sono riuscita. Eccolo qua. E apre la bocca. Molto carino. Magari la prossima volta le istruzioni, perché davvero non ce lo facevo. Quattro pezzi, ma ci ho messo tantissimo a cercare di montarlo. Andiamo avanti, perché è meglio. Questa è una cosa facile. Oh, che carino! Un bigliettino di quelli con la busta. bigliettino con il cavallo si sì, è dato un bigliettino bianco con la busta ma questi sono sempre utili quindi va benissimo aspettate e lo rimetto via perché se no sicuramente lo perdo andiamo avanti ci sono ancora delle cose una grossa e una lunga partiamo da questa di contenitori food container set ok ed è set di contenitori per alimenti ma se come dico io ah, allora questo è il tappo che si toglie e poi hai vari contenitori anche di varie misure quindi uno sono tipo una triosca quindi dal più grande dal più grande dal più piccolo al più grande ma sono belli e oltretutto sinceramente io so già cosa metterci dentro cioè non è gli alimenti ok però intanto secondo me questo vale ah, andiamo a guardare anche quanto vale secondo voi questo 3 euro 3 euro ci sta 3. e io qua ci metto le polveri per le maschere o per le tinte così sono anche divise tolgo questo, ok, poi le varie jar sono perfette, perfette, mi piace proprio tanto anche perché sicuramente ci trovo il, cosa fare, non, non ho finito però, torniamo. no, facciamo alla fine, è un po' che non faccio questi video, si vede, allora, ultima cosa che è questa perché la sentivo e poi è vuota, tistra in artisaniera? Italiano, filtro per te con piattino. Ma... Ma... Come funziona? Cioè è geniale se capissi come funziona. Piattino, filtro. Oddio. ma devo filtrare il tè, c'è cioè, qui, ah ma che sema, questo è per, intanto guardate che bellissimo perché ha forma di ehm, bricco del tè, ecco, questo lo metto nel bicchiere, così sta anche fermo e poi dopo, ed è... qui ci metto le foglie del tè, ci metto l'acqua, farà infuso e il piattino, Il, piatti il piattino serve per eh, un sgocciolatoio non so cosa serve il piattino però è carina l'idea e soprattutto c'è tutto, quindi adesso che ho finito la prima box andiamo a vedere il valore secondo voi di cosa può essere secondo me questo 3 euro ci sta e anche questo 3 euro ditemi la differenza, quindi siamo già a 6 poi 7 il bigliettino 1 euro 1 euro l'animaletto che era dentro alla pallina eh, quindi siamo a 7 e 8 e questa carta non so se 1 o 2 euro quindi 9 o 10 euro e direi che la box è, la mystery box sì, è ampiamente pagata e ora mettiamo via tutto ok e andiamo con l'altra perché c'è anche quella più leggera stesso discorso di prima la apro e poi sbirciate questa colla delle box ragazzi è super colla cioè proprio distruggendo la, la confezione. Allora, l'ho proprio distrutta, è una super colla o è calata la qualità delle buste? Ma Fatto sta che l'ho proprio aperta. Adesso voi o io, ok? Prima cosa? No, ma sono occhiali graduati da lettura? No, vabbè, 3, 3, 50. Oh, sono un po' grandi per me come gradazione. Io ne ho un po' meno. Vado un mezzo, due. Però sono belli. Sì, effettivamente sono troppo per me però sono belli sono carinissimi è vero che da Tiger c'erano è vero è vero e sono anche belli peccato che non sono la mia gradazione però ci stanno e 2 euro 2 o 3 euro ah no andiamo alla fine scusate non me lo ricordo mai oh questo è uguale beh giusto è uguale a quell'altro ma ci sta basta che non sia tutto uguale ma per adesso è già una cosa diversa quindi ci piace vediamo questo una cosa cos'è dai iron on toppe termoadesive fai da te pennarelli inclusi ok mi preoccupa un po' perché è un po' aperta qui però qui c'è un pezzo di scotch quindi adesso la guardiamo e guardiamo se è intera Vediamo che la parte con lo scotch è bella chiusa cerchiamo le forbici che non voglio distruggere tutta la scatola ma tiger questi scotch dove li trovi no perché <ride> li voglio anch'io allora uh, ah ma I pennarelli sono quattro ed effettivamente sono quattro, quindi c'è il verde, giallo, rosso e blu. E poi le toppe, non avevo capito, ma sono da colorare, sono belle, sono da colorare e poi sono termoadesive. No vabbè, allora c'è questa, dovrebbero essere due, quattro, sei, quindi 1, 2, ci sono tutte. Ah, che belle questo è il like sono nello stile delle quando c'era quel quel set non quel set quella collezione con i giochi dei tempi passati beh questo è bello è proprio bello e soprattutto è completo ci piace metto qui perché poi guardare il costo andiamo avanti due cose una morbida e una dura Partiamo con la morbida. Cos'è? Ah, un petto, un gioco da cane. Uh. È bello, ma no. Però è bello. Ed è... Vediamo se dice qualcosa. Ma penso che dirà è gioco da cane. Giocattolo per animali. Ok, allora, è bello perché è morbido è si sente che dentro ha tipo del di quella, non poliesterolo, poliuretano, quella, quella plastica dura, e poi è fatta calcolatrice, quindi c'è proprio anche così, oppure così, ed è fatta calcolatrice, è bellina. Oddio, ci vuole un animaletto piccolo perché se no lo distrugge in due secondi, però è delizioso, ed è fatto bene, e ora l'ultima cosa che ho detto che è quella dura. E dopodiché busta porta no è eh, porta matite porta un monete ma è bello è sempre fatto con il ricordate il tetris quelli che dovete incastrare tutti dei esatto porta monete ah. Ah, può essere perché è fatto così è un po' benutino dentro e, e poi è in simillata eh, scusate eh. anche porta occhiali eh, e oltretutto io so già che lo userò per gli occhiali sì. so già che lo userò per gli occhiali perché ci sta proprio e allora questa è finita vediamo il prezzo andiamo secondo voi 2 euro, 2 euro, 2, 2 euro anche questo siamo a 4, eh, secondo me questa è da 2, 6, 7, 2 euro, 9, secondo me, ho indicato niente, no, secondo me, intanto per averle prese lo stesso giorno, tranne il bigliettino, sono tutte cose diverse e questo mi stra piace. E poi sono tutte cose integre e mi strappiace anche questo quindi concludiamo con il spero avete avuto un po' di compagnia fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video se basta perché non, non devo chiedervi niente no, dell'altra box spiegatemi a cosa serve il piattino perché l'infusiera ho capito ma il piattino non ho capito però è intero quindi ci piace quando capirò